In questo video vedremo eh, come fare una join. Allora, partiamo da un esempio così capiamo bene di cosa si tratta. Allora, noi abbiamo eh, nell'elenco un... Eh, cliccando elenco vengono visualizzate tutte le news con due bottoni per la cancellazione e la modifica. Come informazioni vengono solo eh, visualizzati il titolo e la descrizione. Ho modificato il database in modo tale che eh, ci siano due tabelle, la tabella autori e la tabella news. La tabella autori contiene eh, per ogni autore lo username, la password e ci penseremo più avanti, il nome e il cognome. Ogni record ha un suo ID. Nelle news ho quindi aggiunto come chiave esterna eh, l'autore, cioè eh, l'ID corrispondente a chi ha creato quel quella particolare notizia. Allora Mi piacerebbe qui poter aggiungere un altro bottone, eh, dettagli, cliccando questo bottone è possibile vedere non solo il titolo e il, eh, la descrizione della notizia, ma anche l'autore e per esempio la data di creazione. Per far questo dobbiamo fare una join tra le due tabelle perché lavorare solo su news non è sufficiente perché mi direbbe che l'autore è il signor 1, invece io ho bisogno di andare, di correlare le due tabelle e eh, legandole tramite questa colonna autore e, in modo tale che si scriva che quel, quel, quella notizia è stata scritta da Pippo Papero. Allora... Vediamo come si fa. Torniamo nel nostro codice e iniziamo ad aggiungere il bottone. Siamo nel, eh, nell'item.php e aggiungiamo un terzo bottone eh, che punterà a info. Quindi se io cerco slash news slash info slash 3 voglio le informazioni della news, i dettagli della news numero 3. Quindi cambiamo il colore, mettiamo warning e qui mettiamo dettagli. Perfetto. E quindi noi se adesso aggiorniamo la pagina troveremo dettagli. Cliccando su dettagli deve partire il metodo info. Ok, e dove mettiamo il metodo info, andiamo nel eh, controller news e aggiungiamo, duplico questo che tanto, ok, e lo chiamo info. Non basta info perché eh, gli passeremo l'ID, anzi gli stiamo passando l'ID. Se guardiamo item vediamo che passiamo news, info e anche l'ID della notizia. Quindi qui gli metto dollaro id. Allora cosa farà questo info? Eh, si collega al database, crea una nuova istanza del, di, del modello che ho creato e poi richiama una nuova funzione che per esempio può chiamarsi get eh, info notizia. E questa è quella che dobbiamo creare questo lo togliamo, per ora lasciamo ecco view pagina, poi magari eh, facciamo una view di una notizia, quindi non la solita pagina, ma eh, notizia, notizia, perfetto. Ok, quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Abbiamo creato il metodo, dobbiamo fare questa, questo metodo del modello, per, per andare a fare la join e poi la faremo una piccola eh, una piccola view per visualizzare nel modo opportuno quindi adesso torniamo qua in custom model e faccio un copia e incolla di questo ok la chiamiamo la chiamiamo get info notizia passiamo anche lì di qua Ok, quindi qua avremo get info notizia $D, ok, allora ci colleghiamo alla tabella news, che è quella da cui preleveremo la maggior parte delle informazioni. E prima di fare la get, dobbiamo specificare che cosa. Dobbiamo specificare. Eh, facciamo facendo una join con una seconda tabella e quindi dovremmo dire dollar builder join allora vediamo un po qua come è fatto la join la join ha due eh, richiede due parametri il nome della tabella con cui fare la join che nel nostro caso è autori autori e la condizione qual è la condizione che l'id di news sia uguale no che questo cos'è eh, che il campo di news autore corrisponda all'id di autori questo qua allora gli diciamo che news.autore deve essere uguale a autori Punto ID ok, non basta questo. Perché noi non lo vogliamo di tutte le notizie, ma lo vogliamo solo di quella con un particolare ID. Quindi il builder deve prevedere anche una condizione where, ecco qua. E no, prendiamo un'altra where. where dove, eh, e qui mettiamo, news.id equivale a dollaro id. Ok, quindi l'id delle news deve essere, corrispondere a quella che abbiamo passato. Dove trovate queste informazioni? Se andate nella documentazione su Query Builder Class trovate tutto quello, tutte le informazioni. Per esempio, se cercate dei dati specifici, vedete che c'è Builder Where e qui ci sono anche degli esempi. Per esempio, se io scrivo Where Name, nome produce Where Name uguale Joe e così via. Trovate tutte le informazioni che volete molto dettagliate. Allora torniamo al nostro esempio, la query è, facile, è, fa, è fatta, quindi la query va a cercare, eh, fa una join tra la tabella news e la tabella autori su questi due campi, eh, va a selezionare solo la, il record di news che ha quel particolare di e poi fa la get, restituisce tutti in questo caso un record. Ok, quindi torniamo a, al nostro, a questo, al nostro eh, controller, Get info notizia è fatta. Adesso vorrei visualizzare in modo un po' più carino, quindi eh, invece di fare la view della pagina, che tra l'altro, prendiamolo un attimo, allora andiamo su Views, Views, eccolo qua, Pagina, eh, a poche informazioni, eh, facciamo un'altra views che chiameremo notizia per esempio quindi facciamo così, voilà, quindi facciamo views new file, lo chiamiamo notizia info punto, no chiamiamolo solo notizia, notizia .php. ok ci copiamo quello che c'era in pagina e andiamo a modificarlo. Dunque, come layout di default prendiamo il solito perché ci serve avere il footer e il menu uguale per tutti. Poi, eh, però, faremo una cell un po' diversa da questa. Quindi noi, invece che add item, andiamo nei components e... Ah, New, no, copy, paste, e lo chiamiamo, rename, eh, Info Notizia, Info Notizia, ok. Quindi, infonotizia è questo, non conterrà i tre bottoni, perché non ci interessano, ma non conterrà solo il titolo e la descrizione, ma anche l'autore e la data di creazione. Quindi qui gli possiamo scrivere eh, autore autore e gli passiamo nome e cognome data di creazione, data di creazione, due punti, data creazione, ecco, ok, quindi quest'altro mattoncino è fatto, in notizia eh, dobbiamo richiamare non ad item ma info notizia, Passando, titolo, descrizione, di D non ci interessa, ci interessa nome, poi ci interessa cognome e la data di creazione. E qua, data creazione. Ok. Eh. Ok, perfetto. Allora, salviamo tutto e facciamo una prova. Ok. Ed è vero perché noi dobbiamo andare in, eh, in Libraries Notizie e aggiungere una Public Function che richiami la sera opportuna. Quindi andiamo qua e diciamo Info in Notizia richiamiamo non item, ma eh, abbiamo chiamato infonotizie. Ok. Allora, vediamo un po'. Eccola qua. Ci ha trovato titolo, eh, l'autore, la data di creazione e il e la descrizione. Vediamo ancora un altro, eccolo qua, ed ecco altro. allora Rivediamo il che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto sostanzialmente, a parte quest'ultima parte che era solo il modo di visualizzare, abbiamo utilizzato qui, abbiamo utilizzato sempre la, il model customizzato per andare a fare una join tra due tabelle. Quindi, in news nel controller, il, il metodo è sempre quello che si connette al database e richiama una, eh, crea un'istanza della news custom model e poi richiama un metodo che è questo, e poi lo visualizza. Questo get info notizia, che era un po' quello nuovo che abbiamo visto, è sempre, si collega alla table news e fa una join. Quindi specifica la, sia con, con join a quale altra tabella si deve collegare e il criterio. E fa anche una select where, cioè seleziona uno solo dei, dei record della tabella news. Come vediamo questa, il, il fatto di customizzare il, il, il model è molto utile e soprattutto eh, se poi adesso faremo altri esempi della query builder class è veramente consente di fare moltissime operazioni eh, anche, anche complicate.